partendo dal minimo pure dal medio e mixarle come dico sempre quindi andando magari ascendente in un modo e tornare in un altro Allora, vediamo l'esercizio, quindi completo, lentamente, prima. Quindi arrivo alla quinta, quindi l'ottava superiore al sol, e torno indietro con la scala, eh, diciamo, lineare. Quindi più o meno a velocità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 la terza mi do vore oppure una ascendente una discendente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 le cioè, cioè, cioè, cioè,